Questo è il primo mm. video di tipo che faccio e vorrei affrontare un argomento di cui nessuno osa parlare, neanche tipo i bimbi minchia, sono fastidiosi, estremamente fastidiosi, nessuno sa come di simboli nella realtà, in chat basta vedere una sequenza inutile di K, perché i bimbi minchia amano le K e vedono le C. Qualunque cosa che scriva con la C, non sono duro, ci mettono una a capo. Vorrebbero metterla dappertutto, però poi non possono dire paroline come cielo e roba varia. Allora, per riconoscere un bimbo minchia, due cose si possono dire per essere sicuri che una persona non sia un bimbo minchia. L'età. Sotto i 13 anni i bimbo minchia non esistono. Perché? Perché sono bambini. I bambini possono sbagliare devo imparare, però una volta superata quella soglia diventano dove così tutti i teenager, ragazzini e potenzialmente bimbi minchia. Se uno già da prima da segna essere bimbo minchia, arrivato a 13 metri di età, è sicuramente bimbo minchia. Si può anche guarire. Io penso che sia una malattia mentale, quella di bimbo minchia, C'è una condizione mentale. E quindi così come uno si convince, così diciamo si sconvince. Ma non è facile. Per quanto riguarda l'età massima, quello di un è un fenomeno recente perché? Perché prima avevamo più distrazioni. Sì, è un paradosso. Adesso abbiamo PlayStation, computer, roba varia, però avevamo più distrazioni prima in cose elettroniche, niente buffonate che le sapete. Solo sulla... tutti i video non sulla parola se mi vogliono credere. E quindi ci sono queste distrazioni elettroniche che favoriscono la socialità, diciamo la socialità che c'è tolte, diciamo che aiutano, non nel casi di bimominchia Minchia però, perché, perché sono convinti di essere sempre migliori in tutto quello che fanno, sono dei grandissimi pallisti. E così ci porta al secondo motivo, al secondo indizio per riconoscere qualcuno che non è Bimo Minchia. Innanzitutto l'età, sono di sotto i 13 anni, sicuramente non sono bimbo minchia, e c'è bello. Chiunque la segni di intelligenza non è un bimbo minchia, che bimbo minchia hanno un euro, un euro, uno solo, Come la qualità. E poi, e poi, e poi. Dato queste nuove tecnologie, i bimbo minchia hanno delle preferenze. Non troverete mai un bimbo minchia che sia in possesso di qualsiasi cosa, lo zio della casa Sony. Quindi, PlayStation è affini. Se lo vedete qualcuno con la Wii, non è bimbo minchia. Se lo vedete con DS, non è bimbo minchia. Se lo vedete con la Xbox, non è bimbo Se lo vedete con una PlayStation, potrebbe essere bimbo minchia. Dipende da come reagisce. Perché i bimbo minchia pensano che la play è il massimo che sia solo quella l'unica console che tutti gli altri che sono ce sono ora come si riconosce abbiamo detto che se hanno meno di 13 anni e sono intelligenti o hanno meno di 13 anni e sono intelligenti non sono il Mimmo Minchia allora, il è un grandissimo pallista inventa palle è nato per dare fastidio e da solo sostituire tutti i tormentoni esistenti più o meno le stesse cose che stanno su in ciclo di se ci andate a vedere vi conoscerete parecchie persone in questa descrizione ecco, avete presente quei tormentoni tipo Waka Waka? la maggior parte dei sostitoli sono bimbo non tutti però diciamo che un buon 70% dei sussidori di Waka Waka è venuto dalla frazione di bimbo minchi quindi l'altro 30% di gente che ascolta la musica seriamente ma questo vale per tutti il Altra caratteristica, il ogni, fa i bambini si comodino fanno fighi, fanno le grandissime stronzate, ovviamente fumano, ma sono un certo tipo di sigarette, e non capisco che sigarette, quindi. non so che tipo fumano, credono di ubriacarsi con... fanno così gli pagano il ghizzaro, praticamente è come un soccorso di frutti, solo più costoso a questo punto ti una birretta, fai prima cioè c'è più roba in una birretta che non bagardi eppure quelli sono i convinti che si inciuccano sono estremamente creduloni come ho detto Pallisti, infatti si pensano di fare chissà che cosa con la strafile della scuola e in realtà non ci hanno fatto niente assolutamente niente nella realtà è difficile distinguere di un primo minchia in compenso su internet dove non si conosce in realtà, una delle cose che si riesce a fare benissimo è distinguere i bingomini molto semplice i bingomini come abbiamo già detto hanno un linguaggio di loro particolare fatto di k, di abbreviazioni qualsiasi lingua parla in italiano, inglese, tedesco hanno un linguaggio loro lingua sms le k, le abbreviazioni, le emoticon che non vuole la del video perché il mio caro portatile mi stava abbandonando ma buono boh mi dice il video mi dice, eh, dice battiti esaurito vabbè, continuiamo stavo dicendo i bimbi video sono più facili da riconoscere su internet non per il programma che usano no su questo non hanno preferenza come la position qualsiasi programma qualsiasi posto che ti facciano andare senza chiedere chi sei però non è benvenuto si possono rompere le palle a tutti ogni interesse msn facebook oh, mirko una volta era msn no, il nostro preferito ma siccome adesso è in declino almeno per me è in declino visto che di quelle poche persone che conosco sono stati già msn ma questa è un'altra storia io lo no, posso prefigliare sono Mirko quella chat sessuale che non capisco guardate di bello io personalmente, però c'è tanto genere, ci va. Mm. E gli onnipresenti social network come faccia libro. Sì, lo so, si dice Facebook, ma siamo in Italia, voglio faccia libro. Ok? Il loro comportamento. I bimbi minchia non avendo intelligenza. Nessuno. È quasi tutta la, tua, tutta la loro utenza, anche anni nella cosiddetta categoria dei newbie, newbie, noob, uh, newbie, novellini, in gioco chiamati newbie, cioè quelli che non fanno fare niente ancora quando bisogna qualcuno che glielo spiega. Ovviamente una volta capito che questi mini non gli spiega niente, perché già fanno rompere le valle abbastanza di loro. Cosa fanno su Mirk o su Facebook? Quello che fanno dappertutto. Sono un po' di Si trovano una femmina e sono indifati. Beh, si capisce cosa fanno. Ci provano. E anche gli hanno un bel due di picche. Oppure, altra occupazione alternativa, la minaccia gratuita a spruzzo, anzi a ben va. Non mi rendiamo grave chiunque gli capita sotto insulti Turchia raffica, cazzetta senza senza per il semplice fatto eh ma tanto quello sta dall'altra un'altra parte quindi qua conosce a me come me fa pizzi, a pizzarmi che un uomo fare qualcosa no? non lo fa niente peccato che non si è tanto tollerato ovviamente se vengono gli admin o come cazzo si chiamano quelli che gestiscono quella roba Mi cacciano via i ragazzi non li bannano, mi pare che si dice così li bannano. E niente. Prima che è andato altri 499 in arrivo. Tutti per minacciare chi li ha cancellati. E per riempire, intasare i messaggi chiunque. Mi pare che il termine esatto sia flutto o affluidare. Boh, lo vedo. Facebook le cose non cambiano, anzi è peggio, perché ci sono le foto, ci sono i profili, ci sono un sacco di cose in più. Ecco, tanto per, per leggere qualcosa dall'enciclopedia, troviamo qui quattro fasi. Fase 1, più stronzate dici, meglio è, ovvero sia uno sproloquio. Poi, fase 2, l'esilio. Dopo che la gente si è scocciata delle due stronzate, ti cacciano. Allora, il ritorno dopo essere stati bannati da un admin ritorno con un altro account un altro link simile ma non come prima per esempio se ci avete un nome come debi prendo un esempio che faccio so non ci provide se ci avete un nome come devi vi una sequenza inutile di parentesi quadre graffe una ogni lettera e prendi spazi inutili qui definisce questa cosa lamerizzazione non so cosa sia un lamer lo cercherò anche quello dopo e poi veniamo al flood ovvero quando più bimbo momentia si riuniscono per nombrare le palle in gruppo per questo non succede scelte su internet, purtroppo, succede anche nella realtà su internet per fortuna esiste una combinazione di tasti o il mouse Poi, andiamo a vedere il seguito. Adesso sto leggendo l'enciclopedia per vedere cosa troviamo. No, direi che abbiamo detto più o meno tutto. Sì, abbiamo detto più o meno tutto direi. Almeno per quanto riguarda l'enciclopedia. io personalmente, Dio, non appena vi accorgete che qualcuno è bimbo minchia, isolato. Se ci tenete, cercate di farlo curire. Perché dico farlo guarire? Non ho detto, io concedo di bimbo minchia, una ma malattia. Sì, perché non è possibile che a questa gente piaccia un bimbo minchia, a me piace rompere i manori, ma non sono un bimbo minchia so quando mi devo fermare so che battute devo fare e se non mi fermo io mi fermano gli altri quindi perché non stare i bimbi mica come le semplici rompicoglioni? e fermarli però definitivamente se esagerano perché? ci pensate che quando dicono che i giovani non so pure niente la categoria di giovani prevalente al momento sono i bimbo minchia? ci pensate? ci pensate che ci dobbiamo far apprezzare da questi dementi? questi elementi nel cui c'è bello ci sta veramente l'acqua lenta, c'è nessuno per concludere vi posso soltanto dire che il non di un milio recente, una decina d'anni Iniziato con tutti quei programmi barra trash, barra reali, barra eccetera eccetera per me non saranno famosi Dove iniziare ad esserci come definiscono a strisce le cosiddette carampane quelle che vanno quando è buono e quando è bello da lì sono partite anche altre, altre categorie ignobili ma più o meno le portiamo sono cresciute in alcune gli è passato fatto veloce di fare bimbo minchia altre no questo vale anche per i marchi. diciamo che più o meno i bimbo minchia di prima generazione i primissimi bimbo minchia c'erano più o meno la metà di tre anni siamo alla quarta generazione di bimbo minchia per favore, se qualcuno vede questo video, fate in modo che i bimbo minchia diminuiscano. Non arriviamo ad avere dei bimbo minchia di 40 anni, ve li immaginate? Adesso non siamo in anni, i bimbo minchia, o comunque sono in quell'età lì, nella metà delle, del secondo decennio della loro vita. Vogliamo veramente trovarci ad avere dei padri di famiglia in futuro che sono dei bimbo minchia? immaginate bimbo minchia padre e bimbo minchia figlio? Ma le immaginate? io sì e ne ho paura vabbè state tutti se il video vi è piaciuto cazzo